benvenuti in questo nuovo video oggi faremo il butter slime cioè il, lo slime burro per iniziare servirà una spatola o un cucchiaino e una ciotola iniziamo prendendo una colla trasparente, bianca o di qualsiasi colore io metto la trasparente, la versiamo, guardate uh, quanto scemo. Ok, Va bene. Adesso mettiamo dopo aver messo la colla: mettiamo la schiuma da barba, la mettiamo. Mescoliamo. mescoliamo finché è la, pittura, la barba e la colla farà finché anche la eh, schiuma quella per capelli per fare il bagno qualsiasi schiuma io uso la schiuma per capelli però posso usare anche quella per eh, fare il bagno in poche parole sapore schiuma ok ecco qua che bello! Adesso mettiamo il sapone. Io uso il latte corpo, però potete usare anche sapone per lavarvi, o se no latte corpo. Qualsiasi sapone. dobli che è sempre a mescolare ecco qua per adesso la consistenza un po' strana però questa è questa la consistenza adesso mettiamo il colorante giallo, io uso l'alimentare, però devo stare attenta a non macchiarmi. Lo apriamo perché dobbiamo prendere cioè, il giallo, però potete fare anche qualsiasi colore. però non importa, ci piace anche così tanto adesso metteremo altro bianco quindi forse diventerà un po' più scuro cioè più chiaro adesso aggiungiamo la maizena o l'amido L'amido di maris mettiamo un cucchiaino aggiungete due se no che okay. okay. ovviamente usate sempre un cucchiaino o una ciotola che usate solo per fare gli slime perché se no sono guai no. ecco qua sembra crema pasticcera è il colore della crema pasticcera Si chiamerà creamy slime, non sto scherzando, però è un butter slime, quindi va bene. Infatti. Mescoliamo, mescoliamo così. Dobbiamo togliere tutta la maizena con due mais. Prendiamo anche quella che c'è magari da altre parti della ciotola. E mescoliamo sempre, sempre, sempre Adesso mettiamo il bicarbonato e mettiamo così, guardate, lo prendiamo poco poco, così ecco qua, lo aggiungiamo tutto, ecco e mescoliamo. scoliamo mescoliamo ok! Uh, che bel colore! Molto! Butter slime. Adesso aggiungiamo il liquido per lentine. Ne aggiungiamo un pochino, qualche, qualche spruzzata e mescoliamo. Ricordo che dovete mescolare sempre nello stesso verso perché sennò no lo slime non sa so più dove andare e magari non si forma mmm che bello adesso coliamo, aggiungiamo altro liquido lo aggiungiamo un bel po' così magari si forma Inizia a prendersi. Sapete perché prima non si forma, dopo il primo strutto di liquido? Perché il batter slime ci mette un po' per addensarsi e quindi dovete aggiungere sempre un po' di liquido, però non troppo perché sennò si indurisce. Nel caso si indurisce, aggiungete due goccine di limone. Ecco qua, uh. inizia ad, es ad essere slime. Guardate, uh. adesso inizia Stiamo a mescolare per il limone. Aspettate che prendo anche quello dall'altra parte della ciotola perché dobbiamo prendere tutto lo slime c'è intorno alla ciotola aspettate ok mescoliamo usiamo ok adesso lo prenderemo con le mani bagnatevi un po' le mani con il liquido ok aspettate che lo chiudo ok e lo prendiamo oh, che bello è bellissimo filamentoso guardate mm, è già molto oh mamma molto morbido super morbido mamma mia quanto è morbido è bellissima wow è bellissimo, è super morbido quindi... guardate adesso mi si è incollato alle mani però anche togliere guardate uh, è proprio un bellissimo butter slime perché è un po' guardate qua il risultato molto bello, molto gialloso mm, è bellissimo è il mio slime preferito per adesso perché poi magari faremo altri slime e ci sarà uno che sarà più bello di questo Però per adesso è questo qua Che poi è giallo, quindi giallo, burro, burroso, vediamo guardate, eh, si è attaccato così molto bello, molto filamentoso e quindi siamo arrivati alla fine di questo video se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale entrate a far parte del club dei camminini, mettete i like e ciao